Ebbene oggi, ciao a tutti ragazzi, noi siamo DynamoFix e Marco007 E siamo in una nuova puntata di YouTube <ride> Tra poco arriverà un ospite speciale che conoscete già Con un po' di sforzo, i e non si chiama Giovanni eh? Riuscirò a tirare in secco il, cala, il giga calamarco. e ad attraversare lo stagno Non aveva ancora finito di asciugarsi quando si profilò all'orizzonte forte fordicino si sta facendo buio, disse Peach con una voce calma. Tuttavia, alzando lo sguardo, si accorse di trovarsi all'ombra di un albero gigante. Sapendo un cuor suo che era la strada giusta, Mario si mise in marcia verso l'albero. Mario ha il sesto senso con i suoi baffi. Su, uh -huh. su, sempre più in, in, più in albero. Livello 3-3. Che schifo di nome! Sì. Io non lo scrivo nel video. <ride> allora. Bene, cominciamo proprio bene, comunque off camera abbiamo provato a, a tornare a svolta di là ma poi per tornare bisognava per forza rifare tutto, tutti i livelli, per questo abbiamo deciso di non farlo, comunque ho trovato un glitch che non so come funziona, perché ho visto su youtube come funziona, praticamente bisogna fare lo schianto con uh, Kilo e poi subito mettersi in 3D quando si è a mezz'aria E fare lo stesso in 3D e poi così via E si va sempre più in alto Vabbè, niente okay. È un bel glitch, comunque non... Ah, guarda lì si sì, lo so, c'è cioè... Allora, una cosa strana Una casetta in miniatura, dentro un centro Mi sa che ci potremo andare più avanti Mi sa No, è solo un presentimento comunque Non perché lo so e basta Perché, perché lo manco perché dovrebbe esistere una cosa piccola dove non ci, non ci puoi andare? Cioè.. Sarebbe la... sensato in sensato nella vita reale, però. Uh, oh mio dio, c'ho degli oggetti? No, niente. Il brutto nero. Ah, è vero, le ricette. Le ricette. Vabbè dai, si può trovare facilmente. Basta, per... Basta che non sento più quel suono lì che mi ha, ha scocciato. Allora, vediamo, qui in 3D non c'è nulla. Mario che si gliccia con le braccia okay. <ride> Allora, vediamo qui Comunque questo modo di disegnare Paper Mario a me piace E' yeah, fiore della lente Perché sai, uh, nel nuovo gioco no. Paper Mario World Splash Ok Guarda well, eh, il pupa! Ah giusto, è sul coso! Volevo Dioddio, dire! Dio, non abbiamo fatto nessuna... per Mario... Uh, sticker star... Sticker splash! Lì... Bel... Mario... Mario ha uno stile diverso quindi... Eh. Comunque uh, non, non serve a farla via rallentatore. Ok. Era fastidioso, se vuoi dire. Comunque... Eh, <susurra> Comunque, che. ah è uno scorreggione, quello che fa le puzze, le puzze tossiche, meglio, Ma um, meglio... pure nella sua descrizione della casa, mio fungo secco, yeah. ti lascia secco, allora meglio se so prendo come pixel, manolo, e acchiappo il tizio la presente, e lo butto, <ride> il tizio la presente, vai via, vai via, ah. Aia, difficilissimo, molto meglio la, la, il rallentamento. Ah, che schifo. Nuovo wow, livello. Attacco! Perfetto! U, uh, ti aumenta tutto. Attacco aumentato di uno. E finalmente abbiamo tutti i punti di fare riflessi. Un attimo, guarda, Bowser è raddoppiato. No. Sì, sì è raddoppiato. Forza, sì. allora... Eh... Cioè, di nuovo Bowser ha raddoppiato tutto. Uh, devo stare attento. Mi dispiace dover sprecare tutto l'effetto, ma devo ecco, meno male non ora ho sono... nessun nemico uh. uh. ora oh, smetti, sei stupido no, dovevo fare questo perfetto, ora sono felice no, aspetta, così ecco, ora ci mettiamo in 3D andiamo oh, Non so... fu... oh. taglio no, nessun taglio okay. però è noioso smettila di, di andare in 3D nei posti in cui non puoi ma stai attento oppure no. Oppure non lo fare mai. Ok. Ok. Pensa... No, ho sbagliato. No, lì no No, Lino. Lì no, Lino. Lino. Non puoi. Cos'hai contro Lino? Me lo spieghi? oh mi piace sì, no. è simpatico scusa è lì che dovrei andare e eh, non posso scusa devi saltare dove saltare sull'altra piattaforma che sta sopra di terra. Ah, come, oh, te ah oh, e come secondo te correndo ah e come secondo te? non lo so non si può appunto pitch è vero pitch, esiste peach era così facile uh -huh che c'è scritto dai ok cuore cuore sembra quello lì di oplend <ride> uh, paletto chissà che dobbiamo fare pixel giro pom oh. è bellissima il quando fa il, Ok il a te Mario. Mario. Mario vai in 3D cadevi ti ammazzare. che bello quando Marco si arrabbia mm. come l'ultimo episodio di, di New Super Mario Bros quando, quando mi quando um, mi hai fatto arrabbiare uh. un casino Manul che ricordi al boss finale che mi hai fatto arrabbiare un sacco mm, è caduto vabbè Faceva così, però vale. Tu cerchi di ucciderlo facendo così. Mm. Mm. Prendi. Ehi cadet. Leech potrebbe essere un passaggio segreto. Um, no. Il okay. leech. Mm. Capito? Sì, fare. sì. Allora, prendiamo. Prendiamo. prendiamo. Prendilo e buttalo giù dall'albero. Non prendere danni, sei troppo vicino, ok? vabbè Buttalo giù dall'albero. Ok, fa da solo. Tu vieni vero, qui, Simone È vero, lo, lo lancio troppo. Con... Vieni qua. Che poi entra Oh da lui. Ok, tu vieni qua. Mi sa che quella sua è una carta rara. Quella del puzzettone. Sì. Devo no, Le Dobbiamo aprire il tubo. Tubo, tubo giallo. Entra nel tubo giallo. Brr, brr, brr, brr. Uh, soldi 3D. lo so, 3D land. più soldi se tu 3D. Se non 3D, tu povero resti. Soldi, niente. Soldi, niente. 3D. 3D. Quella è, è una singola riga. Non è vero. Sì, è una Ora singola si. riga. Ora. Yeah. Io. Va. Um. <ride> cioè aspirapolvere. Uh, ci arrivo? Ci arrivo? Ci arrivo? Ah, boom! Uh, lo voglio prendere, vieni con me E ora ti catturo uh, Voglio eliminare gli altri Perché sennò mi danno fastidio nella, nella cattura, quindi Ecco No, mi sa che le finite tutte le carte eh? No, ne ho usato solo una per il pesce, ti ricordi? Eh, Carta sì. cattura e Che poi non lo prende nemmeno tutte Oh yeah! Carta nuvio tossico Ah, l'ho detto eh. prima di te. Comunque non ha una casa rara, quindi potevamo com più comunemente comprarla... Ah, perché pibili. allora me l'hai fatto fare? Perché non lo sapevo. E allora perché... Me oh, cibo! Mango Tropico, cura avvelenamento e danno 7 pv. Ok. Tutti le cose... L'abbiamo già, già detto. Allora... Tutti i risumi curativi danno... Oh! Cura no l'entrata è sigillata dalla corteccia secca o semplicemente i programmatori non hanno finito di programmare Chi si può usare? Hmm, forse un certo amico sottile no oppure il grasso grasso boom no attento. ho capito cos'è super efficace su erba? Bitch, non c'è risalto Hauser, è liberato da... Cioè... Ha mangiato pesante. Ecco. No, non posso. Beh, quanto tempo ci metto? Certo, la corteccia sparisce così. No, mica rimane bruciata. Mica rimane bruciato tutto l'albero, eh? Perfetto. Mica brucia tutto l'albero, eh? Soffre di Bowser, bruciò soltanto la corteccia perché sì, l'ha deciso Bowser. Okay, ora, ora ho deciso che userò Bowser perché è troppo forte. Però no, è così tanto forte che non sa scalare le scale. Yeah. No. Ah. C'è una margherita, la andremo a catturare dopo. No, la margherita è quella rarissima. Ok, non la catturiamo. Salva. No. Invece, invece la cattureremo. Questo pulsante serve solo per uh, aprire un passaggio. Cioè scusa, le batterie sono scariche. Che batterie mi hai dato? Oh, non lo so. Tu era nuova Chop. Ok. Chop. Chop. E ora possiamo andare da Margherita. A ucciderla perché. Non è Margherita, quella è Fiorella, mi sa. Non so. se ne parla, tu.. Manuela. Monella! Un Buon attimo, è. vediamo come si chiama. Pixere. Non, non serve, basta che la prendo con una nola. Oh, oh, oh, madonna, che, che fastidio. Muori. Vieni con me. Vai sul pulsante. Non puoi. Grazie per un soldo. Ah, Monelle Margherita ah, Scusa io vado con Mario sì. No G Gigliola si chiama La Margherita è quella d'oro. Lo so e, e scappa Anche in 3D eh. Solo qui si trova la, la Margherita Ed è super rara Quindi quella Gigliola? Eh? al posto della gigliola Sì, mi sa che sta sappiamo ah, ah. al posto della, di una gigliola la, la, una ecco qua no niente da fare lì. ma questo è una giga no devi andare in 3D sta sempre in 3D ok boom oh. cosa ha fatto? ah ok via! strana che Bowser non usare, guarda voglio usare? Sì, lo so non può usare e eh no voglio usare lo so che me... non può usare guarda la scena no no dai no, ma... metti la scena cacchio ah. Due secondi ma dai Smettili di distrarmi no tu smetti di non usare pause guarda posso saltare anche con uno basta usare gli amici cioè usare... uccidere gli amici se ecco, mi viene male... a no, e perché tu te ne scappi? Tu mi distrai. Non Se non vero. mi avessi distratto io non sarei caduto, sì. appunto. È vero. Sì, è, è vero. vero. No, è non vero. Esatto. Ciao. Siamo da 12 minuti, abbiamo fatto una schifosa scalata e siamo ancora più belli. Ah. Uh -huh. No, dobbiamo fare solo un, un livello. È sempre così. Eh sì, vabbè. Bowser. Usa Bowser. Lo so che non lo può fare. Eh vabbè, ma fai vedere! Mm. Mm. Oh, non posso so salire, è troppo grosso! <ride> <ride> ok, vai Mario! No, ho no. sbagliato! <ride> No! <ride> Mi <ride> no. dispiace, io sono Killer Dipendente. Devo per forza uccidere tutti i nemici che incontro. Sei un genocida, non sei Killer Dipendente. Non piace anche a voi questo suono? È soddisfacente. No, a nessuno piace. Lo posso uccidere? Vai in quale? 3D! Uccidere e poi va in 3D! Monello hanno debuttato in Yoshi's Island, tanto per dirlo. Che significa? Sì. Non c'è! Yoshi's Island è a casa no, per la prima volta. Eh. Ok, Pici! E ora che devo aspettare? Ora devi premere quel pulsante. Quale? pensate che di sotto ce n'è muovo. Almeno credo. Sì, c'è. Ah, ho capito! C'è! Spremilo Spremilo Spremerle meglio E significa praticamente spremersi il cervello Il cranio è troppo duro Sentite i tacchi di Peach <ride> oh, oh. Thank you very much la crema di Giro. Liquido molto triste. Perché la Giro è triste e canta? Cioè è triste ma canta. Qui c'è qualcosa per te. Sì forse. ma l'hai uccisa forse. Eh lo sapevo che c'era qualcosa. Era impossibile dai quattro blocchi così messi a caso? No eh. Non esiste proprio. Sì che esiste. No, non esiste. L'hai appena visto. Ora ci serve un amico molto sottile. Bombo. <ride> Pouser. Aspetta, prima di tutto so Bowser. Perché? Perché Bowser è sottile. Mm, ok. Ha una linea molto sottile. Ah! Usa il sottilino. Ok. È ce l'hai. Ce l'hai? Usalo. Ora non esisto, ora esisto. Ora non esisto, ora esisto. No, no, no. E eh, dai. Mi sono mossa troppo eh. presto. Mi ha fregata, stupido meccanismo. <ride> che poi ti fa fare tutto quel volo ma ti trasporta 3 tra minuti di stanza Vai troppo presto Cioè vai a terpiano giusto però sei in pericolo Ok c'è niente qui Perfetto niente. vai Bowser Però ti puoi far colpire Ah per la cutscene Ah no non c'è una cutscene Vai aspetta ah, vai vuoi provare con Mario yeah. non sai che prendi danni cosa? Oh, ah, no, ma, ah no no prendi si devo sì, prendere danni eh si sì, lo so vabbè tanto mancano 5 pv per oh, Andiamo! No. Per arrivare al. Ta, ta ta ta ta ta la smetti di dirlo per piacere mi distrai come com prova da superare e soltanto che è, è fastidiosa ecco. perfetto hanno suonato al citofono so sa che è il nostro ospite misterioso l'ospite gelato per chi per chi lo conosce già mannaggia mannaggia mannaggia ho capito. mannaggia prendi manolo Manolo, ora basta, mi hai stufato Peach, Peach, ora mi hai stufato Poverina, <ride> Peach E dai oh, L'odio Stupida al No, devi premere il pulsante No, mi devo curare Curati con la lacrima di giglia No, mi mangio il Bravo Oh yeah, let's go. Vediamo, la triangolina 3. La di 3 è abbastanza rara, quindi mangio il mango. Ok? Oh no. Oh no, no, no, no, no, no, no, Mi sa che dovevi prendere i pulsanti. il pulsante. Che pulsante? no, no, no, sotto magari. no, no, no, no, tu la devi so. smettere di morire Non è colpa mia se io cerco di saltare sulla piattaforma e c'è la gigliola Non è un punto. tuo problema se, se vuoi uccidere tutti i nemici per qualche no. strano Guarda paese. che io non stavo cercando di uccidere, io stavo cercando di salire sulla piattaforma Ed è diverso Se c'è quella cavolo di gigliola ogni volta accogliermi con un, un caloroso canto che non, che, è è la, che non è la regione di canto ma e. Eh. Non è che si sarà vero No, No, wow, no, non lo sapevo. Ho studiato geografia, guarda. Io no. Poi devo andare di nuovo qua. Sì, devi rifare puzzle, eh. mm -hmm. Lo faccio io? No. no. Lo faccio io. Usa Mario, ti prendo. Sì, lo so. Nel senso usa Mario sempre, così non devi, non devi fare castigli. ma Peach serve per planare. Che? Okay. Evviva! No! Sì! Ma smetti, scusa, che cosa... Perché stai così ora? Perché ti devi muovere? Stiamo a 19 minuti! Non no. hai fatto niente! Ma no, c'è pure una carta rarissima che per ritrovando! Ok? C'è una carta rarissima! Ok, quella Giglio la deve morire! Prendo Peach, così mi posso riparare! Ah, bravo Ah, ah. Bombo Bombo Vio Cos'ho eh, preso? Pensavo che per... No, è una carta cattura Pensavo che fosse cattura. la carta gigia. Ah, Peccato, tu. vabbè Pixel Bombo That's so nice Ah, funziona No, rimetti Beh, tanto sarebbe dovuto accadere, quindi Go, go, go Pokemon, go, go, go! E userò il tubo! Come ci arrivo? Uh, Mario, tu sei consiglia, in... il Consiglia, è vero, consiglia non c'è da Mario, tu sai dirmi qualcosa? No, lo sa dire il cartello. Piazza un'altra bomba sull'interruttore. Ah, ah, Giusto! No. Ah, ho capito! Sì, vabbè, è facile, secondo che bisogna essere veloci. Funzionerà lo stesso non ho capito abbiamo avuto fortuna ma perché non è vero prima abbiamo avuto fortuna Quell'altra volta go go Mario Rangers guarda sta prendendo per ogni poligono del tubo il tizio no è stupido uso Peach per cercare di non cadere e eh, scusa in quel tubo pare vale. c'era un altro tubo prima oh man me lo potevi ricordare prima Pensavo che non fossi cieco. Oh mio dio, è caduto quel tizio. Come ha fatto a cadere? Così. Guarda cosa Ah, Mario, tu sai fare qualcosa. Come è successo quello verde? Come dovrei fare? Sottilino ah, Magari. Così. Qualcosa che ti, ti fa smettere di esistere No, non tu. Ma tu. Sì, però che devi fare proprio tutta la strada. Guarda tu la... quanto è eccitato. Uh, sis, è, è invisibile wu uh, festa infatti la, ve, la vera cosa che succede è questo che... consiglia sai dirmi qualcosa ah giusto cosa perché stanno questi blocchi così ah ok devo piazzare bombo di nuovo diciamo. sì, e poi devi usare il tixel allora. si qua è un casino di pixel allora con... eh Sì, è un livello fatto per i pixel ah, bombo stava lì dai, devi fare proprio tutta la strada mm. ti odio stupida piattaforma secondo me uh, secondo me uh, il sottilino sta tenendo Mario in bocca ma non riesce a tenerlo allora sti sta. Mm. Perfetto, ok, ora devo scendere Perfetto. a prendere il tubo quindi pitch no, no, pitch non no, è un picci, pixel pitch non è un pixel a quanto mi sembra <ride> perfetto sicuro qui c'è il nuovo pizza oh no come farò bombo bombo è la soluzione di tutto ma non serve a niente appunto in questo livello non serve a niente ma chi lo serve a pochissimo mi ricorda bombo e inchiorino No pizza no, meno male. Evviva! Peach 2! Anzi! Sì, perché? c'è Peach 1 che è. Eh, si fai vedere, fai vedere com'è Peach 2. Prima sei sulla piattaforma. Carta vai giù! Che sta lì, giù giù, giù. Maldizio, swoop, sloop! Eh, sono tipo 200 le tante 260 No, allora, 256 No, 260 cioè, 200, 256 volevo dire Carta ah. Peach 2, Peach è proprio radiosa nel suo vestito da sposa Clicca! Bravo! Si sì. Deve dai. essere di qualche stilista di grido Ok Perché uh -huh. c'è anche Peach 1 che si ottiene, non vi dico dove No, sono entrato a No, veramente dove intendi tu si trova Peach 3 Ah si sì, è lo so dove lo so no vabbè ma tanto lo allora ah no io intendo io si mm. trova il cosiddolo il borgo il fumando su Minecraft Basta Ok, ora, ora abbiamo. Vai, ti prego, ti prego, go go, Peach Rangers! Perfetto. Abbiamo fatto una discussione su spoiler. Qua ci sono andato, sì. Sì, sì, sì, sì. Perfetto. Ora possiamo andare finalmente. Mario. <ride> Mario! Dice Peach. Dimmi! Dice Mario! Mario, dice Peach! Dimmi, dice Peach! Mario! Aia! Non ti ho visto tu! Bowser! Zitti! Dice Bowser! Alleluia. Alleluia! Ora dobbiamo buttarci! Evviva! No, in quel senso? Buttati giù... Perché? Mm -hmm. But Scusa questo! Ah ok, è, una nuova. è in più! Cadi! Vai giù! Addio! Ah, giusto! Perché sei in 3D? non lo so, mi sono messo ma non, non mi posso togliere la mezzata era quello lì qua era quello lì, quello sopra il tubo ok oh quello lì che ti fa saltare tutto fino sopra ok abbiamo finito il livello mm -hmm. forse possiamo pensavo... salvare si sì, uh, sembra... attenzione cosa vi ho detto nel, nel video del 3-1 Lo devo cliccare Non serve a niente, comunque uh, Cosa ti ho detto nel video del 3-1? Che In questo mondo c'è un mini boss in ogni livello Ah ah ah, finalmente ce l'hai fatta ho Ti ho visto che sei là Il ritardo Il ritardo, il ritardo non ti servisce Cosa hai così Infine eroe Ti riconosco dal tripudio Di peli che ti si scatena sul labbro Mi mm. te ne baffi sono un umile servitore del Conte Cenere. Signore delle dimensioni, imbonitore di folle, sono dimensio. Chi oh, sei? Sì. È una vera delizia incontrare infine la mia sventurata vittima. Per te ho serve un trattamento speciale. Ah, è vero, l'abbiamo Le... già incontrato, di. Dimensione. dimensione D. E ne dici di qualche magia? Qualche manga? Ecco qui la dimensione D. Una dimensione di mia creazione. In questo regno psichedelico i miei attacchi sono 256 volte più potenti. Quindi ci con ogni attacco. Quindi sono potentissimo, potrei obliterarti con uno sguardo. Ma è strabiliante! Ma è meraviglioso! Duelliamo come due pistoleri alla resa dei conti. Ok, Peach, subito. No, nope. In you. Thank you, come again. Comunque uh, nei giochi il valore massimo che legge... No, nei, nei... giochi vecchi. giochi vecchi? Tipo Vabbè, Super Paper Mario. Spiega tu perché io non lo Il nello valore nello. massimo era 256 Di qualsiasi cosa. Eh. In questo caso per esempio di, di attacco. Infatti que questa dimensione probabilmente, è probabilmente il gioco vecchio. Infatti, questa, infatti in questa dimensione lui è, è potente in 1, il suo valore certo. è annullato. Anzi no, il, suo, il valore massimo di giochi era 255, eh, Quindi facendo 256 detto... uh, praticamente il suo valore ritorna a 1, quindi è come se non, se non avesse fatto niente. Comunque quella scatola lì è un attacco potentissimo di sua invenzione. E eh, vabbè, bene, anche quelle, queste cose sono di soli Comunque sì, il trucco è questo, eh? prenderlo e lanciarlo all'angolo. Peach è molto utile, perché può essere invincibile. Anche contro Mimi è utile. Riuscirai a vedere oltre l'illusione che ho creato? Probabilmente. Ah sì, se va in 3D si capisce eh? esatto, che... Perché... Ok, non interessa però è quello di sopra ora è quello di sotto famiglia oh yeah luigi number one <ride> ma luigi non c'è è morto nel mondo si luigi sono stati luigi è morto assai. E ci sono stati vabbè comunque è facile del resto ma ah, sai che dico ora? BAUSA! Pausa. Ma nessuno ne importa di Luigi, scusa. Perfetto! BAUSA ha fatto il colpo finale! <ride> BAUSA! I tuoi colpi sono come toste martellate sferrate da minuscoli operai interociti! Com'è possibile? Questa dimensione mi rende 256 volte più potente! BUA! Che stupido che sei! Questo posto rende più forte anche me! E non è vero comunque! No. <ride> Perché sennò i danni sarebbero per tutti e due 256! La punta! <ride> Beh, era per non spiegare tutta questa roba, mm. ma certo, questo era solo un divente, un, divertissement, un divertissement che ho voluto provare. Ti è piaciuto? Non era che un assaggio. Quando ci incontreremo ti aspetta un banchetto di otto portate, letali. Bla bla bla, dito volante. <ride> bla bla bla, livello ah. completato. E con questo mio nemico, dagli arti corti si, sì, Bowser ha, ha le braccia corte <ride> Va, per questo non si può arrampicare sulle scale non perché è grasso dalle articolati ti dico ciao ok ha haaa corda arduo dimensio dimensio ma che piacere è il più shank shankato oh shancato. mio dio dei mascalzoni wow ha cantato la telecamera no mm, ci siamo quasi sono forti, ma devono essere ancora di più per sconfiggere Cenere. Sono sicuro che sapranno affrontarlo quando verrà il momento opportuno. Ok. Non ci Wow! Ok, abbiamo quasi. Attenzione, post finale del livello: il vero post finale è. Il... La, la Kitu. la Kitu. che ci lancia i pupistri in faccia. Bowser poi si trasforma in un. Aida. Si trasforma in un. Aida oh sei morto per hai ricodetta ok tipo una persona aspetta volevo usare la carta cattura sul cupistrice Sì, in effetti cupistrice non è tanto raro, è possibile thank you come again Guarque. ci sei, ci sei quasi. quasi non è vero sei tu dei bugialli ma è vero ma è inesatto oh uh. Ti prego, fallo smettere, Peach, ti prego, proteggiti, proteggiti, io vi odio tutti, morirete per questo. Dura un casino questo video, 32 minuti. Uh -huh. Non quanto un video che per ora non abbiamo ancora pubblicato, tipo questo video verrà pubblicato da ma... Oh mio Dio! Non prenderli! Sono spinoso a prenderla chi tu! si sì, proprio smettila di, di ma, lanciare una nulla a vuoto usa bombo facciamo una cosa migliore uh -huh. Bravo. Uh -huh. vai su quella cacchio di piattaforma lì aspetta prima devo essere su. ecco vai no basta ti prego è tutta colpa tua non metti fretta no è colpa tua se puoi fare detto due secondi ah stai insinuando così si sì. ora per colpa tua la chi tu ha lanciato quel pupiste certo. vai per per perfetto right. ora ricordate cosa ci ha detto protezio vento il vento rosso come uh -huh. si fa? Chi lo sa così uh -huh. vai Peach due venti una sola tissione persona il vento mi segue! segue mi, mi sta, sta seguendo! seguendo. <ride> oh mio <ride> Dio, ti vuole uccidere! Cioè, ma, ma si può! Ah, ma cosa? Cioè, è male che c'è un fungo così. Mi, mi bevo la lacrima di Gina, che ti vuoi dire? <ride> ma a me non mi è mai successo, forse si è affezionato. Adesso ci penso io, lo faccio affezionare io adesso, con le buone maniere, <ride> con le cattive maniere. Vieni qui, lucky lucky, lucky, lucky qui no, noo! Voglio morire! Stupido sei tu! Cioè, no. Non cercare di ucciderlo! Non non no. No. No. Ma io non lo voglio uccidere, io sono hai lanciato manolo, e per quello che sei morta. No, io non ho lanciato manolo. Io ho cercato di schivare la chi tu e sono caduto No, hai lanciato manolo. Ma vedi che non è possibile! Eh. <ride> sì, vai con.. Ciao! Almeno sì. stavolta ne c'entrata in studio. Sto infame, di laki tu, ma. Dove schifo in questo gioco? No, non è vero. A me non è mai successo! Uh soldi! E finalmente. No, non usciamo. Finalmente usciamo. Ti odio. Dal livello. Come faremo ad affrontare il boss con, con te che sei davvero stupido? <ride> il boss comunque perché non avessi capito e ci non l'avete. Già, cioè, per forza. Sei, no. Vabbè. Puoi salvarsi. Mamma mia. Ciao. Allora, prossima puntata. Ciao Giovanni, ci rivediamo in terza.